amici e benvenuti nel mondo di maffi oggi andrò a fare il primo di tanti video di cibi strani dal mondo quindi oggi assaggerò questi qua come vedete sono ravioli ravioli eh, con sugo penso non ne ho idea Marca Primana, allora questi ravioli li ho presi a Francoforte perché di recente sono stata in Germania, quindi come questo ho anche altre cose strane che assaggerò insieme a voi. Quindi adesso vi faccio vedere come li riscaldo o come li preparo e poi andremo a assaggiarli insieme. <musica> riscaldato i ravioli, guardateli, sono sughettosissimi e ho notato eh, quando li stavo riscaldando che hanno anche le olive nere tagliate, ora ve le faccio vedere, hanno anche altre verdurine, quindi eh, l'odore è, è buono, andiamo a assaggiarli, vediamo come sono. Allora, io ci metto sempre il formaggio perché, essendo che c'è il sugo, mi piace il formaggio ecco fatto una pioggia di neve di formaggio. ok andiamo a assaggiarli mm, guardate mm. non si capisce bene allora come avevo detto, questo è un olivo nero, quindi nel sugo è tipo il sugo quello lì che prendiamo già pronto, no? Tipo quello che ha le olive o il basilico, questo qua. Buono. Però non riesco a capire cosa c'è dentro. Non si capisce, guardate. È un ripieno tipo di verdurine, sedano, tipo una sorta di soffritto. Però, levando il fatto che non si capisce cosa c'è dentro, il succo è buono. Sembra un succo pronto quello alle olive, è proprio uguale. Non è aspro, però è dolce, è c'è anche il sedano Sì, c'è anche il sedano se lo trovo ve lo faccio vedere cos'è? ah ecco questo qua è un ripieno di questi ravioli che è uscito um, non si capisce sembrano tipo verdurine ripieno di verdurine Sì, si sente il sedano va bene, comunque ragazzi è buono quindi come cibi strani che non ho mai mangiato ravioli scatola per sopravvivenza mm, direi di lusso come sopravvivenza, buoni voto come cibo e scatola un 9 perché comunque è buono e poi le... ah una cosa importante siccome molti degli italiani, piace la pasta cotta, eh, non, non troppo cotta, scusate, mi piace al dente. Questa qua non è una pasta stracotta come quando gli italiani vanno all'estero e mangiano la pasta che so bolognese che viene da vomitare perché è schifosissima tutta mollacchia. Questa qui si mantiene bella, mm, non so come dite alle vostre parti, bella diciamo al dente, ehm, buona. Bella duretta. Allora per oggi è tutto, eh, ci vediamo al prossimo video di cibi strani dal mondo, quindi eh, questi qua sono i ravioli scatola al sugo e olive, eh, vediamo il prossimo video che cosa assaggerò di nuovo, se avete eh, qualche cibo strano che non avete mai mangiato e volete che lo assaggio scrivetelo nei commenti. Ovviamente attivate la campanella perché se no non potete vedere i miei video e iscrivetevi se vi piacciono i miei video, va bene? Io mi continuo a mangiare i ravioli fatti questi in scatola. Un bacione, alla prossima!